Ciao, io sono Mariangela Lecce e questo è il mio canale YouTube Uncinetto 2.0. All'interno di questo canale troverai diversi video tutorial suddivisi in playlist, cioè in aree tematiche, che ti aiuteranno a realizzare un lavoro dalla A alla Z. Troverai anche una scuola di punti, qualora tu fossi principiante, che ti aiuterà proprio a imparare questa tecnica. Tutti i tutorial vengono trattati in modo tale che sia per i principianti sia per gli esperti di uncinetto sia possibile capire come eseguire un lavoro. Nel sito omonimo uncinetto2.0.com puoi inoltre trovare ulteriori materiali, eh, magari messi sotto forma di schema o di ehm, spiegazione estesa di uno schema, che ti aiuteranno ugualmente a realizzare un lavoro passo per passo. Tutti i miei contributi sono gratuiti, ti invito pertanto a diffonderli in rete attribuendovene soltanto la paternità. Iscrivendoti a questo canale YouTube e alla mailing list sul sito potrai ricevere via mail i contenuti ogni volta che vengono pubblicati. Quindi se ti piacciono i miei contributi ti invito a diffonderli in modo tale che questa cultura non vada persa nel tempo. Ciao!